Riprendiamo allora il tema di ieri, vi ricordate che ci siamo lasciati, ci siamo lasciati osservando il comportamento dell'algoritmo di Dijkstra per il, cammi, per il calcolo dei cammini minimi, eh, di tutti i cammini minimi a partire da un determinato vertice sorgente, quindi il single source shortest path problem. Che funziona in grafi in cui i pesi degli archi siano tutti positivi o al più nulli ma mai negativi mm? ehm, questo sulla teoria N nella pratica noi possiamo fare affidamento come al solito sulla nostra libreria JGraphT la quale implementa, però contiene tre classi di cui per ora ci interessa l'ultima di quelle elencate qua che è una classe che si chiama Dijkstra Shortest Path. Okay? Eh, quindi possiamo provare a calcolare i cammini minimi un qualche grafo no? usando questo metodo, conoscendo il vertice di partenza e in qualche modo anche conoscendo il vertice d'arrivo. Allora eh, vediamo solo se la rete funziona perché prima mi ha dato qualche problema. Ok, andiamo a vedere come funziona questa classe, quindi la documentazione. Allora, abbiamo detto che si chiamava Dijkstra de de de de de. short spat, eccola qua. È una classe nella quale, vedete che il costruttore stesso, quindi quando creo la classe, devo passare il grafo, il vertice di partenza e il vertice d'arrivo. e quindi crea, nel momento in cui creo questa classe viene eseguito l'algoritmo vero e proprio alla ricerca dei cammini <coughs> il risultato cioè poi i cammini calcolati dove li trovo eh, li posso trovare in questi metodi essenzialmente il primo è il metodo getPath che nel momento in cui lo chiamo sull'istanza di Diestra Shortest Path Class che ho appena creato, mi restituisce il cammino appena trovato, sotto forma di graph path. Questa è una struttura dati di, di JGraphT che andiamo a vedere. Oppure mi può restituire una lista che è composta dagli archi che compongono il cammino. No? Perché archi e non vertici? Perché così nel caso generale funziona sempre anche nel caso di multigrafo. No, se io ho l'elenco degli archi non è mai ambiguo un cammino se avessi l'elenco dei vertici e il grafo fosse un multigrafo quindi non un grafo semplice eh, non sarebbe, diciamo così ci sarebbe un'ambiguità nel caso di archi multipli tra una determinata coppia di vertici quindi la libreria per funzionare sempre mi restituisce una lista di archi è chiaro che dalla lista di archi io riesco a ricostruire il cammino anche i vertici perché vorrà dire che sicuramente il primo vertice è il vertice di partenza, V, start vertex, dopodiché quel primo arco della lista avrà due estremi di cui uno è il mio start vertex e un altro è qualcos'altro. Allora vado a cercare quale dei due non sia lo start vertex, mi capisco in che verso eh, attraversare l'arco e mi trovo il secondo vertice, poi faccio la stessa cosa sul secondo arco, mi trovo sul terzo vertice, c'è un pochino di lavoro così banalotto da fare a livello di codice, eh, però riesco. Dal, da un elenco di archi no? a trovare quali siano i vertici. Mentre questa struttura graph path, che cos'è? È, è, eh, è un, la struttura dati che usa jGraphT per rappresentare i cammini. Per rappresentare in generale un cammino e in particolare nel nostro caso sarà il cammino minimo. Eh, un cammino è definito in termini di archi e non di vertici in modo da essenzialmente supportare molti grafi. Allora, cos'è un graph path? Un graph path contiene al suo interno la lista di archi, il vertice di partenza e il vertice di arrivo e un peso. Quindi di fatto è una struttura dati che raccoglie al suo interno anche eh, l'informazione sul vertice di partenza e di arrivo del cammino, quindi attraverso questa riesco a, eh, a, ad esplorarlo ma di fatto non è, nulla, non è molto di più rispetto all'edge list che già avevo eh? ma andandosi a leggere la documentazione eh, bisogna sempre farlo a un certo punto ci dice guarda che sì, ti do eh, l'elenco degli archi però sappi eh, che c'è un metodo che si chiama graph.getPartVertexList a cui se ti, gli passo un path un edge path quindi eh, con gli archi, eh, mi dà già l'elenco dei vertici. Quindi, il lavoro che ho accennato prima a voce, cioè prendo il primo vertice, prendo il primo arco, vado a vedere chi c'è all'altro estremo del primo arco, mi dà il secondo vertice e così via, eh, sì, è necessario, ma in realtà è già stato implementato in questo metodo statico, get part -list, che mi restituisce una lista di vertici che di solito è quello che mi interessa di più perché se voglio anche solo visualizzarli, stamparli quindi torniamo indietro io ho la mia, il mio calcolo dei cammini minimi i cammini minimi mi restituiscono un graph pattern che in realtà internamente è una lista di, di archi ma grazie a quel metodo di utilità della classe, metodo statico della classe graphs è facile eh, dall'elenco di archi estrarre un elenco, una lista di vertici che è quello che ci può servire ok? Allora proviamo a vederlo all'opera no? con un esempio che esempio facciamo? beh io eh, ho giocato un po' per lavorare su questo esempio qui del dizionario che era quello dello scorso laboratorio così ne approfittiamo anche per giocare un pochino su questo esempio vi ricorderete che era quello nel quale eh, si dovevano selezionare tutte le parole di una determinata lunghezza dal dizionario e poi trovare, costruire un grafo no? che legasse tra di loro, eh, con un grafo semplice, non orientato, non pesato, le coppie di parole che ovviamente per costruzione avevano la stessa lunghezza e che differivano esattamente in una posizione. Eh, quindi usiamo questo esercizio oggi per due cose prima per vedere eh, l'algoritmo di visita e poi nel pomeriggio invece parleremo di nel pomeriggio nella seconda ora parleremo di ottimizzazione dell'accesso al database no? perché questo è un primo caso in cui effettivamente se vogliamo il database rischiamo di, mar di martellarlo abbastanza in modo pesante hm? chi ci ha provato no, se ne accorto ok eh, allora io parto o non parto da zero Parto già dal, dall'esercizio risolto, l'ho risolto nel modo più semplice, cioè lavorando direttamente in Java. vi mh, Sono a volo d'uccello, vi racconto come ho organizzato. Allora ovviamente io ho un'applicazione di questo genere in cui devo scegliere il numero di lettere e dopo che ho scelto il numero di lettere genero il grafo e allora lì posso fare le ricerche che erano previste per il laboratorio, no? questa era la parte che era prevista per, eh, per l'aboratorio della settimana scorsa quindi ad esempio se io indico 4 lettere clicco su genera grafo lui mi dice guarda ho caricato 3552 parole e ho caricato il grafo cosa ho fatto? beh ovviamente nel controller ho un metodo genera grafo che non fa altro che vabbè eh, prende qual è il numerino il 4 che ho inserito e delega al modello due lavori carica parole e car eh, build graph, scusate ho usato un po' di italiano e un po' di inglese ho mescolato carica parole non fa altro che interrogare il database attraverso il DAO quindi sono nel modello metodo carica parole eh, e chiama il DAO con un metodo ricerca per lunghezza a cui passo al DAO la lunghezza che voglio e lui mi restituisce la lista di parole che mi serve. E questa lista di parole la memorizzo, questo dict dizionario, diciamo così, ridotto, all'interno del modello. Il modello si memorizza il dizionario. E ovviamente si memorizza anche per sua comodità la lunghezza con la quale ha fatto la ricerca. Questo entro dentro il DAO, metodo search by length, non è altro che dammi tutte le parole la cui lunghezza sia il parametro che ti ho specificato quindi faccio una query sola per avere tutte le parole della lunghezza desiderata solo quelle, non mi interessano le altre Ok? ovviamente questo parametro è impostato qua e fino a qui c'è cioè, nulla di speciale sono, torno indietro nel modello, torno indietro nel controller, ho fatto carica parole ho detto al modello, carica delle parole di questa lunghezza e poi chiamo il metodo generagrafo il metodo generagrafo è di una stupidità estrema perché avendo l'elenco delle parole io che cosa faccio? vabbè, creo un grafo nuovo di tipo simple graph, quindi un grafo non diretto, non orientato, non pesato semplice, non multiplo, i cui archi siano un oggetto parola, io qua ho applicato le regole che abbiamo visto insieme, se il database è una classe che si chiama parola con due campi id e nome, e allora a livello di programma non lavorerò direttamente con stringhe, lavorerò con oggetti parola che all'interno hanno un campo id, e un campo nome. E quindi il nodo del grafo è direttamente l'oggetto parola, non è solamente una stringa. E dopodiché gli, i vertici del grafo sono semplicemente tutte le parole, tutti gli oggetti parola che sono nel mio dizionario, cioè quelli che ho appena letto, quelli che hanno la lunghezza desiderata. Quindi ci cioè, ha fatto la query che mi desse esattamente gli oggetti vertici che mi servivano e quindi anziché aggiungi uno per uno c'è cioè il metodo aggiungi tutti i vertici che ti permette di prendere una collection e aggiungere i vertici e poi la cosa più stupida che mi viene in mente è che prendo ogni possibile coppia di parole quindi nel caso di parole di quattro lettere che sono 3.300 e 3.000 per 3.000 fa 9-10 milioni no? quindi avrò una decina di milioni di coppie di parole e per ciascuna di queste mi chiedo ma per caso queste due parole differiscono per una lettera sola? allora io non ho bisogno del database per rispondere a questo no? cioè mi danno due parole e io sono capace guardando le stringhe a dire se differiscono di una lettera se differiscono di due se sono identiche o altre eh? quindi per ogni possibile coppia di parole e eh, queste sono tante no? eh, se sono simili tra di loro simili appunto significa che differiscono di una lettera sola allora aggiungi un arco tra la parola 1 e la parola 2 quindi ragiono su un ipotetico grafo completo come se ci fossero tutti gli archi e per ogni possibile arco del grafo completo mi chiedo ma quest'arco qua c'è effettivamente o no? qual è la condizione che mi dice se c'è? questa condizione se sono simili. E in questo caso, in questa condizione, semplicemente io vado a prendere le due stringhe, stringa 1 e stringa 2, corrispondenti alle due parole, vabbè, faccio un controllo in più che siano della stessa lunghezza, ma non dovrebbe, deve, non dovrebbe capitare questo, è un controllo in più, e poi banalmente, carattere per carattere, conto il numero di differenze. Vado a vedere la posizione 0 della prima stringa è diversa dalla posizione 0 della seconda stringa? Se sì, incremento, è una differenza. La posizione 1, posizione 2, posizione 3, e alla fine questo diffs mi dice in quante posizioni le due stringhe sono diverse. Allora io sono contento solamente se il numero di posizioni in di due stringhe sono diverse è esattamente pari a 1. Allora vuol dire che differiscono in un carattere solo. Potrebbe essere 0 nel caso in cui ti passo due volte la stessa parola, potrebbe essere maggiore di 1 in caso in cui sennò, abbia una differenza maggiore. Fine. Eh? Quindi io il database lo uso una volta sola, faccio solo una query, mi dà le parole, poi il resto del lavoro lo faccio analizzando le parole. No? Questo era forse un modo più semplice di risolvere il punto 1 dell'esercizio, cioè fallo lavorando sulla collection che hai appena letto. e quindi grazie a questo io ho costruito il grafo e poi posso vedere ad esempio quali sono le parole adiacenti a una parola data prendiamo una parola di 4 lettere alto Trova i vicini in questo caso ha trovato 18 parole quindi noi abbiamo un grafo di 3352 nodi o vertici uno di questi vertici è il vertice alto e questo vertice ha un grado pari a 18 cioè intorno ad alto sono collegate 18 parole diverse che ovviamente ulto non ci avrei scommesso ma c'è e... sappiamo tutti cosa significa come faccio a trovare vicini? e semplicemente dato un vertice trovo l'elenco degli adiacenti anche lì andandosi a leggere un po' di t lo faccio in una riga di codice allora sono di nuovo nel controller ho un do trova vicini che è il gestore del bottone trova i vertici vicini eh, a parte il estraggo la stringa controllo la lunghezza eccetera ma tutto il lavoro lo fa questa linea qua model.getvicini al modello passo la stringa che l'utente ha inserito e questo metodo mi restituisce già la lista di oggetti parola che poi provvedo a stampare quindi come sempre il controller c'è un, una riga in cui chiedo al modello di fare il lavoro e un po' di righe prima per preparare i parametri e un po' di righe dopo per visualizzare i risultati questa è la banalità della vita di un controller getvicini cosa fa? anche qua è una riga graph.neighborlistof no? eh, anche qua dentro il graph ci sono tutti i metodi quelli veramente utili dato un vertice chiamato P in questo grafo mi dà la lista degli altri vertici a lui adiacenti neighbor quindi gli adiacenti nei due versi questo è un grafo non orientato quindi non mi interessano quelli successori o precessori ma in generale i vicini eh, le dico, ho detto una riga in realtà non sono una riga ma sono due righe perché ciò che mi arriva come parametro è una stringa ciò che invece devo passare come vertice è, una, è un oggetto di tipo parola e quindi devo riuscire a trovare qual è l'oggetto parola che ha quel nome come stringa quindi eh, ho, mi sono fatto un fine parola stupido che va a cercare nel dizionario data una stringa qual è la parola nel modo più stupido ho una, una lista la scorro no? eh, è inefficiente sta roba ovviamente no? a vagonate è inefficiente però ricordiamoci quante volte viene fatta questa operazione ogni volta che l'utente clicca sul bottone trova i vicini una volta sola sulla parola inserita dall'utente quindi anche forse molto inefficiente, viene chiamata una volta sola ogni, che ne so, 10 secondi ogni, una volta al minuto, giù di lì perché quando, solamente quando l'utente inserisce una parola nuova e, e clicca quindi per inefficiente che possa essere sarà, sarò sicuramente più veloce che non il tempo che ci mette l'utente a cliccare il bottone quindi non è qua che mi sento di voler ottimizzare viene eseguita una volta sola ci sono altre parti di questo codice che invece vengono eseguite molte più volte quindi ha più senso ottimizzarle ok quindi questa è la parte, i vicini diretti, poi eh, essenzialmente l'esercizio ci chiedeva anche di trovare tutti quelli che erano tutte le parole raggiungibili attraverso una serie di cambiamenti successivi da questa parola e questo è un po più lungo nel senso che se faccio trova tutti, in questo caso me ne trova, questo è la 18 di prima, ne trovo a 3235, quindi facendo sostituzioni ripetute di una lettera sola per volta e di parole che sono eh, comunque sempre nel dizionario, ne trovo 3235, che non è il numero totale di parole che era 3352 e questo mi dice che il grafo delle parole di quattro lettere non è connesso, perché partendo da un vertice... Cercando tutti i vertici raggiungibili da questo, non trovo tutti i vertici, ce n'è ce un centinaio che non è raggiungibile. Non so quale sia. Sicuramente c'è un'altra componente connessa con meno di 100 parole, che poi non so se sia un'altra componente connessa o se siano tanti nodi isolati o tante componentine connesse piccole, di sicuro ce n'è una grande ho fatto un po' di prove e non sono mai riuscito a trovare una parola che non fosse in questo no? però magari un po' di più di pazienza oppure andandosela a cercare a por, scrivendo tre righe di codice che andano a cercare un nodo che non sia di questi si trova ehm, vabbè, e queste sono tutte le qui abbiamo fatto una visita e quindi non ci dice quali sono i cammini per raggiungere olio partendo da alto ci dice che in un certo modo olio sarà raggiungibile partendo da alto, così come mali sarà raggiungibile partendo da alto e così via. Come faccio a livello di codice a, generare, a ottenere questo? Vabbè, il controllore è identico, nel senso che fa la stessa cosa, chiamo semplicemente un metodo get tutti anziché getVicini nel modello. E questo metodo get tutti anziché semplicemente dato un vertice trovare gli adiacenti fa una visita quindi io qua ho definito un iteratore per la visita in ampiezza come abbiamo visto, come abbiamo visto già la settimana scorsa BFS bread First Search quindi ho creato un nuovo iteratore per la visita in ampiezza e poi ho fatto scorrere l'iteratore col classico costrutto finché ci sono altri elementi while as next, dammi il prossimo e eh, ogni volta che chiamo il metodo next mi viene restituito un vertice nuovo di quelli che l'iteratore sta visitando e questi vertici man mano che vengono restituiti vengono aggiunti a questa collection che poi è il risultato del metodo Okay, quindi il metodo eh, breadth first iterator, ma anche quello in profondità, depth first iterator, non hanno un metodo per dirmi dammi l'elenco. Loro nascono come iteratori, quindi l'iteratore lo inizializzi quando lo crei dicendogli qual è il vertice di partenza. Qui quando creo l'iteratore gli do qual è il grafo su cui devi iterare e qual è il vertice di partenza da cui devi partire. Se non gli do il vertice di partenza lui si sceglie il primo vertice, il primo vertice inserito però non è di solito quello che voglio gli do i versi di partenza e poi ogni volta che gli chiamo next lui mi restituisce il prossimo nodo non ha nessun metodo per darmi tutti quindi sono io che a mano devo estrarli uno alla volta e aggiungerli in una mia collection non mi viene l'ernia ovviamente per farlo ma non andiamo a cercare metodi che non ci sono a prima vista se uno guarda i metodi definiti in questi iteratori dice ma non c'è niente perché in realtà il loro lavoro lo fanno ereditando i metodi da iteratore. Quindi è su quelli che effettivamente lavorano. E questo è. In questo caso sono tutti una lista, un array list, quindi li aggiungo in ordine. In qualche modo dovrei forse riuscire a riconoscere che questa è una visita in ampiezza come lo riconosco il fatto che sia una visita in ampiezza, ma che i primi 18, qui era alto, beh, ovviamente il primo elemento è lui stesso. Poi i successivi sono, dovrebbero essere quelli che differiscono di una lettera sola. Fino a ULTO, il nostro famoso ULTO che abbiamo già visto prima. Quindi questo è il primo livello della visita in ampiezza. Poi quelli che seguono sono il secondo livello della visita in ampiezza sono quelli che differiscono di una lettera dai, da quelli del primo livello quindi alba non differisce di una posizione da alto ma di due perché bisogna prima passare da alta magari cambiando la O in A e poi da alta posso passare ad alba cambiando la T in B adesso non so se sia questo il percorso che lui ha fatto magari ce ne sono altri eh, ma servono almeno due passaggi quindi tutto ciò che è da qui in avanti sono i parole che sono adiacenti alle parole del primo livello ma non direttamente adiacenti alla parola di partenza e qui non so quante ne ho a un certo punto finiranno le parole a distanza 2 ci saranno le parole a distanza 3 sicuramente alfe No, questa è ancora la distanza a distanza 2. Eh, direi che IRTO I no, ne cambia solo due, a un certo punto ci saranno ambe. Ambe cambia tra lettere. Perché la A è uguale, la M, la B e la E sono diverse. Però attenzione, non basta che ci siano tre lettere diverse. Non è quello che sto chiedendo. Sto chiedendo che cambiando una lettera per volta, alla fine ne abbia cambiate tre, ma i passaggi intermedi, quando ho cambiato la prima, quando ho cambiato la seconda, generavano comunque sempre parole di senso compiuto, presenti nel dizionario. Ok? Quindi, avere un grafo che dice le parole sono adiacenti se differisce una lettera e trovo una parola a distanza tre, non vuol dire che quella parola differisce di tre lettere. o non, non è equivalente a dire che quella parola differisce tra lettere, è solo un sottoinsieme particolare, perché magari ci sono delle combinazioni in cui cambio le tre lettere e mi trovo una... se le potessi cambiare tutte le tre insieme arriverei a una parola diversa, ma se le cambiassi una per volta non trovo un passaggio. Ok, questo era per quanto riguarda la visita, quindi queste sono le due cosette che vi chiedeva il laboratorio. Adesso che conosciamo anche i cammini, possiamo provare a fare un passettino in più e a dire, ma magari non ti do solo una parola, ti do due parole e tu mi fai vedere qual è il percorso più breve per arrivare dalla prima alla seconda parola. Ok? Lo possiamo fare usando il nostro algoritmo di Dijkstra ad esempio. Allora, vediamo come lavora l'algoritmo di Dijkstra in termini di documentazione e poi andiamo a modificare il programma per poterlo supportare. Allora, dicevamo, se, eh, dovrebbe essere relativamente semplice, gli passo due vertici e quindi devo aver chiesto all'utente di inserire due vertici e lui mi dà il cammino, eh, devo solo capire se c'è scritto da qualche parte cosa capita se per caso i due vertici non, non, eh, non sono connessi, eccola qua, la rappresentazione del cammino o nulla se non esiste nessun cammino, perché eh, abbiamo visto che il grafo non è connesso quindi è possibile fornire due vertici validi, esistenti ma non collegati tra di loro allora in questo caso mi chiedevo cosa restituisce il metodo, restituisce un null non un'eccezione, non altre cose ok, allora diamoci da fare noi dobbiamo innanzitutto aggiungere nell'interfaccia un'altra casellina in cui ci sia la parola di arrivo e un altro bottone no, per cercare di eh, questa volta il cammino è più breve. Okay. Vabbè, questo è facile. Prendiamo... Ah, ce già aperto lo Scene Builder, non l'ho chiuso. Aggiungiamo un'altra... ho duplicato una cosa sbagliata questo lo devo duplicare e poi lo porto su no questa oh, facevo prima di farla da zero ma parola da cercare in questo caso è parola di arrivo questa casella di testo la chiamo txt parola arrivo e poi semplicemente devo aggiungere un bottone che chiamerò prova cammino col suo gestore dell'evento tu trova cammino. Ok, quindi ho aggiunto, ti ho fatto una casella di testo e un bottone. Questo devo dirlo al controller, quindi devo andare ad aggiungere al controller il bottone button trova cammino. Questa è la pena che dobbiamo passare se modifichiamo l'fxml dopo che abbiamo già lavorato col controller, dopodiché abbiamo un do trova cammino da aggiungere, lo aggiungiamo qua in fondo e poi c'è anche il testo parola 2, parola di arrivo. Ok, quindi abbiamo riaggiornato il controller con i nuovi elementi del, dell'FXML. Quindi a questo punto ci basiamo sul modello, allora ci sarà il nuovo metodo do trova cammino, che dovrà prendere a questo punto due parole, quindi sia la parola di partenza, S1, sia la parola, txt, parola di arrivo, punto getText, e poi chiedere al modello, trovi un cammino tra queste due parole. Io avevo fatto un po' di controlli, un minimo controllo anche qua, che diceva, verifichiamo che, visto che questo è un campo di testo libero inserito dall'utente, verifichiamo che la lunghezza di S1 sia uguale a quella, la lunghezza delle parole che il modello sta gestendo, perché il modello ha caricato le parole da 4, se l'utente le inserisce da 5 non va bene, quindi se non va bene la parola 1 o se non va bene la parola 2, Non, non proseguo, stampo un errore e mi fermo, altrimenti farò il lavoro, quindi sarà model, sarà, chiamerò un metodo, model.getCammino, a cui passo le due parole. E poi tutto il lavoro ovviamente sarà identico questo mi restituisce che cosa? mi restituirà ad esempio un elenco, una lista di vertici da stampare quindi restituisce una lista di parola cammino uguale normalmente, non è una regola ferrea ma normalmente dentro il controller non abbiamo strutture dati dei grafi non restituisco il get path per cui il controller poi deve usare i metodi di JGrapht, semplicemente uh, comunico tra controller e model con degli oggetti più semplici, quindi normali oggetti o collection. Mm. E poi anche perché uh, noi non il controller non è tenuto a sapere che il modello dentro lavora con i grafi. Potrebbe anche non.. Noi avremmo potuto implementare ad esempio il primo bottone tranquillamente senza grafi. Eh no, adesso ho chiuso, chiuso l'interfaccia no. alcune funzioni ad esempio quello di trovo i vicini non c'è mica bisogno di un grafo carico le parole e vado a controllare stringhe. o semplicemente faccio una query sul database no. quindi i modi per implementarlo sono tanti il controller non li deve sapere il controller sa che il modello a fronte di certe richieste restituisce i dati che servono e poi basta allora però questo modello del punto che cammina lo dobbiamo implementare nel modello una cosa che riceve due stringhe e restituisce una lista di parole quindi questo metodo cosa fa? trova il cammino minimo tra le due parole specificate usando l'algoritmo di che credo che si scriva così, così o quasi. E ritorna l'elenco ordinato di vertici, oppure null, se i vertici, i vertici, eh, se le parole non sono valide, oppure se non esiste un cammino eh, dico le parole non sono rider perché visto che s1 e s2 sono delle stringhe non sono ancora degli oggetti parola può darsi che l'utente abbia scritto una stringa che non compare nel dizionario scrivo kkkk e non c'è allora cosa devo fare? come prima cosa visto che c'è un parametro stringa devo ottenere l'oggetto parola corrispondente quindi la parola 1 la prendo dal mio metodo che avevo chiamato find parola da s1 e parola p2 lo prendo chiedo a find parola di andare a cercare un dizionario che ho scritto? find parola analizzando la stringa 2 parola quindi ho due nodi del grafo se le parole che l'utente ha inserito sono effettivamente presenti nel dizionario io qua le trovo e quindi avrò faccio questa verifica che se per caso p1 è null, null oppure p2 è null allora Ritorno anch'io null per dire, guarda caro mio, non posso collegare dei vertici che non esistono. Se invece esistono, posso chiedermi se sono connesse. E se sono connesse farmi trovare, calcolare il cammino minimo. E quindi creiamo una classe di tipo questa cosa qua, DystraShotSpot, a cui passiamo il grafo in cui i vertici sono parola e gli archi sono default edge, chiamiamola Dystra, così ci abituiamo a scrivere giusto il nome, infatti mi manca una K, uguale new, questa roba lì, e il costruttore vuole tre cose il grafo, va bene, la mia variabile graph, che ho nel modello ovviamente ho memorizzato nel modello il vertice di partenza che è P1 il vertice di arrivo che è P2 a questo punto da lui ha già calcolato il cammino che nel momento in cui costruisco il cammino già stato calcolato, posso ottenerlo con un getPath. Il getPath mi restituisce l'oggetto path list, path, come si chiama? L'oggetto graphPath, che abbiamo visto che è quell'oggetto che contiene al suo interno l'elenco degli archi, ma noi sappiamo anche che c'è un metodo getPathVertexList che riceve un oggetto di tipo path e mi restituisce una lista di vertici e quindi è la lista di vertici che mi serve Get il getPad è al oggetto path. L'oggetto path è scomodo perché dentro ha un elenco di archi, ma questo metodo di utilità getPath vertex list fa lui il lavoro per convertire l'elenco di archi in un elenco di vertici. Visto che il nostro grafo è semplice, ci basta quello e c'è anche più semplice stampare quello. E se è vero, io solo verificare una cosa. Che getPath Vertex List non si arrabbi se gli passo un null. Non lo dice, benissimo no, perché c'è un rischio quello in cui il getPath ristorni null cioè una lettera di documentazione che se i, i due vertici non sono connessi non sono raggiungibili, il cammino è nullo io poi sto passando questo null alla getPathVertexList so, nella documentazione non c'è scritto bisogna vedere come si comporta se quando riceve getPathVertexList quando riceve un null restituisce null mi va bene se quando dicevo null genera un'eccezione, devo controllare prima. Non ce lo dice così impariamo, impariamo a nostre spese cosa vuol dire implementare documentando male. E poi quando uno usa quelle cose dice beh, nel dubbio non, non mi assumo rischi. Quindi dico graffato. Eh, parola default edge path uguale diestra get path e poi controllo if path uguale null ritorna null e quindi solo se è diverso da null lo passo a questo metodo magari tutto questo giro non serve a niente perché ci pensava già quel metodo a gestire correttamente il null ma non lo so, nella documentazione non c'è scritto andarmi a leggere il sorgente non ho voglia e quindi non, non mi assumo rischi allora, se così dovrebbe funzionare nel senso che abbiamo questo cammino e non ci rimane che stamparlo cose di questo genere. Stampiamo da S1 a S2, vediamo qualcosa che abbia senso. poi stampiamo il cammino, cerco di mettere in bella il risultato. Quindi vediamo un po' se funziona, noi ci speriamo, ma ho modificato l'FXML, quindi ricordiamoci di riaprirlo almeno una volta così Eclipse lo aggiorna. Ok, allora il numero di lettere è sempre 4 genera grafo e poi sono scemo perché non ho abilitato questo bottone scusate rifo nel do genera grafo visto che i bottoni li avevo fatti nascere disabilitati li abilito solo dopo che il grafo è stato caricato il bottone che ho aggiunto trova cammino set disable forse Ok, casa, toro. Casa, caso, taso, taro, oh, queste sono parole che sono in dizionario, quindi e toro. Se facessi da nano a. Urca. Ci sono sette passi. Anche se le parole sono solo di quattro lettere, però avendo parole un po' strane, non, non riesco a passare in quattro passi dall'una all'altra. No? Quello che si chiama il diametro di questo grafo è maggiore di quattro. Il diametro è la maggior distanza che posso trovare tra una qualunque coppia di vertici. In questo caso per andare da Nano a Urca ho dovuto fare sette passaggi. Sono collegati attraverso alcune parole anche discutibili, tipo Brno, è il nome di una città, però non sapevo che fosse in questo dizionario, per carità. Noi lo prendiamo come una questo, questo file di dizionario, trovato no? su internet. quindi... Quindi ogni volta che facciamo questo trova noi stiamo creando un nuovo oggetto extra il quale mi ci dà un cammino solo, ok? E così via. Certo che le cose diventano più interessanti, se abbiamo parole più lunghe, non so, prendiamo parole da 6. Ci mette già un pochino di più a generare il grafo. Quindi, anziché 3.000 parole, adesso ne abbiamo 18.000. Ci ha messo un pochino di più, perché se non altro ho dovuto calcolare 18.000 per 18.000 archi, che siamo intorno ai... 18 per 18, 20 per 20, sono 400 milioni di combinazioni. Quindi. E qui, non so, una parola di... 6 lettere, sesamo, come abiti sesamo. Vediamo. Rotolo. Che sarà facile, dai. Eh, avete presente quei giochi di enimmistica tipo il bersaglio, la settimana enimmistica, no? dove hai una serie di parole e da una all'altra devi applicare una regoletta? che è o cambio una lettera o devo aggiungere una, ne tolgo una, o l'anagramma, allora basta nella fase di costruzione del grafo aggiungere queste regole e questo programma ci risolve quel giochino, quasi, nel senso che il giochino di mistico in realtà puoi passare da una parola all'altra anche per analogia, sinonimi o parole collegate in frasi celebri, eccetera, quindi eh, qua non lo sappiamo fare, non sappiamo automatizzare quella ma la parte puramente sintattica, qua ce l'abbiamo. Qui l'abbiamo fatto semplice, con parole di lunghezza costante, in quel caso un giochino del bersaglio le parole possono anche essere di lunghezza variabile perché posso aggiungere o cogliere una lettera per volta, ma sempre rimanendo all'interno di parole di senso compiuto. Quindi questo, dato per dire che una volta capito cosa voglio fare, e una volta capito che mi serve fare di fatto un cammino minimo a livello di programmazione, e sono due istruzioni okay. questo per quanto riguarda uno dei due algoritmi che è quello di Dijkstra che ci, ci risolve il problema dei cammini -mini -a, a partire da un vertice definito, anzi in realtà questa classe Dijkstra è ancora più stupida nel senso che noi sappiamo che l'algoritmo di Daistra dentro, per terminare, deve aver calcolato tutti i cammini da P1 a tutti gli altri vertici. Però poi si restituisce solamente un cammino, quello fino a P2 che gli avevo chiesto. Quindi se io avessi bisogno di calcolare i cammini da P1 a P2 e poi da P1 sempre lo stesso a P3, a P4, a P5, eh, gli farei rifare il lavoro più volte solo perché lui non ha un metodo per dirmi adesso dammi l'altro cammino, quello verso P2, verso P3, che tanto hai già calcolato. Quindi è implementato in modo, se vogliamo, lievemente mio per questa classe. Ma proviamo a metterci nel caso in cui il grafo lo generiamo una volta e poi vogliamo interrogare molti cammini diversi. E quindi chiediamoci, torno indietro, all'algoritmo che avevamo saltato prima come può essere fatto un algoritmo che invece mi calcola tutti i cammini minimi tutti insieme in botto solo diamo un'occhiata a questo algoritmo di freud che eh, non ci deve stupire nel senso che comunque anche lui è basato sul rilassamento non sul meccanismo che dicevamo ieri lo usa in un modo leggermente diverso per poter calcolare in un botto solo tutti i possibili cammini minimi. Quindi anche se vogliamo la sua struttura dati di supporto è un pochino più complicata. Ehm, quindi di fatto la sua struttura dati è basata non su, ricordate avevamo un vettorino che mi diceva qual era la distanza minima trovata finora e un altro vettore che mi diceva qual era il predecessore rispetto a un certo nodo. Ecco, questi due vettori diventano matrici. Perché non mi basta dire qual è la distanza minima del vertice 7 rispetto a quale nodo di partenza. Ecco, nell'algoritmo di Dijkstra il nodo di partenza era fisso, quindi era sottinteso. Poi invece ho una matrice che mi dice qual è la distanza minima vista finora ipotizzando di partire dal nodo I e arrivare al nodo J. Quindi alla fine lui compila la matrice completa di tutte le possibili distanze minime tra qualunque I e qualunque J e viceversa ho una matrice che memorizza il predecessore, no, sapevamo che per arrivare al nodo 7 conviene passare come nodo precedente dal nodo 5, Sì, però se parto dal nodo 1, se parto dal nodo 4 magari non conviene passare dal nodo 5, conviene passare dal nodo 9 perché magari il nodo, la, la sorgente precedente non stava sul cammino minimo. E quindi anche il vettore predecessore, che usavamo nell'algoritmo precedente, diventa in questo caso una matrice, che mi dice qual è il nodo precedente rispetto a J, se J fosse il nodo di arrivo, qual è il nodo precedente rispetto a J partendo dalla sorgente S. Quindi, semplicemente immaginatevi quei due vettori la volta scorsa, replicati tante volte, no? con tante colonne parallele, ogni colonna considera il caso di partire dal vertice 1, di partire dal vertice 2, di partire dal vertice 3, e così via. E poi come funziona? Beh, in modo non molto diverso. Ho una prima parte, fase di allora, inizializzazione. Allora, l'inizializzazione è uguale, nel senso che tutte le distanze le metto infinito, perché non, non le so ancora, tranne le distanze di, un vertice, di ciascun vertice da se stesso. Anche Dijkstra faceva questa cosa, solo che era, era fisso al vertice di partenza. Quindi una matrice che è tutto infinito tranne 0 nelle diagonali, nella diagonale principale. E poi il predecessore non lo conosco, quindi qui metti un meno -1, metti un 0, metti un qualcosa per dire non so. E poi il primo, al primo giro vado a vedere quali sono i primi vicini di ogni nodo. Il primo passo, il primo passo è un rilassamento che avviene sempre, perché sto rilassando rispetto a infinito, quindi mi viene sempre. Quindi ogni volta che c'è un arco tra qualunque coppia U e V... vedete che io sto prendendo tutte le coppie tutti i valori di U questo forice alla linea 6 è dentro il forice della linea 1 ma è già fuori da quello della linea 2 ok? guardate l'indentazione quindi vuol dire se perdere il 2 l'ho già fatto poi il forice U quindi per ogni vertice di partenza vai a vedere tutti i suoi vicini quindi il vicinato di U e di che V è raggiungibile da U con il peso di questo singolo arco ok, quindi la matrice è piena di infiniti però in realtà per ogni riga U io vado a mettere nelle colonne V corrispondenti agli adiacenti i nodi adiacenti a V il peso dell'arco perché comunque V lo so raggiungere con un passo solo attraversando quell'arco partendo da U e per ognuno lo devo fare in modo diverso. E così come mi scrivo che pensando che U sia la sorgente pensando di raggiungere V, ci posso arrivare prendendo come nodo precessore U stesso, cioè un cammino fatto di un passo solo. Questa è l'inizializzazione. Non è detto che questo sarà il cammino minimo. Qui non siamo come un argomento di Dijkstra che una volta che prende un nodo quello è definitivo. Non lo so. Ho messo un'ipotesi, è un cammino. Se sarà rilassato, più avanti, quindi se sarà migliorato, lo scopriremo dopo. Quindi questo è, su un grafo di esempio, come salta fuori questa matrice dell'algoritmo di Floyd. Avevamo tutti infiniti, avevamo la diagonale a zero. Qual è il cammino più breve per partendo dalla, vertice, dalla sorgente 2 arrivando alla destinazione 2? E beh, è nullo. E poi ho questi numerini che corrispondono alla, alla relazione di adiacenza. 0 ha come successori 1 e 4. 1 con peso 2, 4 con peso 4. Allora vediamo che nella riga corrispondente alla sorgente 0 metto in corrispondenza del vertice di destinazione 1 il peso 2 e in corrispondenza del vertice di destinazione 4, che sarebbe questo, il peso 4, che è il peso di questo arco. E così via, sul vertice 2 in uscita va verso 4 verso 5, e verso 3, quindi 2 in uscita va verso 4, cosa ho letto? 2 in uscita va verso 3 e verso 4, sì, va verso 3 con peso 5 e va verso 4 con peso 1. Quindi se fotografassimo la matrice a questo punto e ci dicessero qual è il cammino minimo da 2 a 4, dico lo so, a peso 1. E poi nell'altra matrice mi sarà scritto che il precessore di 4 è 2. Poi vado avanti, perché questo è chiaramente solo la parte iniziale, poi qui parto con il rilassamento. Allora le righe 13 e 14 le conosciamo, eh, le istruzioni di rilassamento sarà 12, 13, 14, la nuova lunghezza, quindi la lunghezza precedente più l'ultimo tratto è minore della, minor della lunghezza che conoscevo finora, se sì la vado a sostituire. Questo si complica un pochino perché lo devo fare non solo per ogni coppia di vertici, quindi per ogni arco del grafo, ma per ogni arco del grafo partendo da ogni possibile sorgente qua ci sono tre loop annidati uno dentro l'altro T, U, V dove U è il vertice di partenza vedete U V è il vertice d'arrivo e T è un nodo intermedio di, di cui mi sto chiedendo conviene passare da T? qui mi sto chiedendo per arrivare da U a V è una strada più corta passare da U a T e poi da T a V? Se sì, cambio idea. Ok? Quindi il ciclo U e V, v considerano la partenza e l'arrivo e T considera il nodo intermedio presso cui si può snodare il cammino. Provo tutte le combinazioni, quindi ho un triplo loop annidato, quindi ci immaginiamo già una complessità via al cubo e alla fine ho tutto rilassato perché le ho provate tutte le possibili combinazioni non esiste combinazione che rilassabile che io non abbia provato quindi se vogliamo vedere qualche flash dei passaggi attraverso cui passa questo algoritmo lui lavora per t successivi no? quindi prima considero t uguale a 0 poi considero t uguale a 1 poi t uguale a 2, poi t uguale a 3 e così via e ti ricordiamoci che è il vertice intermedio allora dice T, T uguale 0 vedo se allora cosa fa il passo T uguale 0? va a trovare tutte le coppie UV in cui passare da T sia più conveniente quindi passare da T allora questo è il risultato vedete questa casella in 10 dove c'è un 10 in nero Cosa c'era prima in questa casella? C'era infinito. Allora l'algoritmo cosa ha scoperto? Che prima per andare da 3 a 1 non sapeva come fare. Poi con t uguale a 0 ha scoperto che poteva passare da 3 a 0 con peso 8 e da 0 a 1 con peso 2. E quindi ha scoperto che c'era una strada migliore di infinito per passare da 3 a 1 quindi io mi chiedo ad esempio qui c'è un 5 io so che per passare da 2 a 3 ho peso 5 la domanda che mi faccio con t uguale a 0 è conviene invece passare da 2 a 0 e poi da 0 a 3? perché il mio pivot in certo senso è il punto t uguale a 0 e quindi vado a vedere da 2 a 0 non so come arrivare da 0 a 3 non so come arrivare quindi di sicuro non è meglio di 5 del 5 che avevo quindi per ogni casella mi faccio questa domanda. Anziché arrivarci col cammino che conoscevo, conviene passare da 0? In questo caso è un infinito, per andare da 3 a 4, da 3 a 4 avevo infinito, vero? Sì. Per andare da 3 a 4 avevo infinito, facendo 3, 0 e poi 0, 4, avrò 8 più 4 12 e ho trovato una strada nuova. Questo è lo snodo passando da 0 poi provo a snodare passando da 1 e quindi aggiungo, dico ma allora, per tutte le caselle possibili e immaginabili mi chiedo, io da 3 a 1 faccio questo esempio ci sapevo arrivare con peso 10 eh no, scusa, 1 è già il mio T e mi confonde diciamo da, da 3 a 0 da 3 a 0 ci sono arrivare con peso 8 vediamo se conviene snodare da 1 quanto mi costa andare da 3 a 1 e poi da 1 a 0? e vediamo da 3 a 1 costerebbe 10 da 1 a 0 costerebbe infinito non è di sicuro meglio dell'8 che avevo quindi l'8 rimane e qui anche ho sostituito due valori che nella versione precedente erano infinito questo 5 e questo 13 e poi vado avanti così, faccio lo snodo in due eh, e vado a riempire queste tre caselle Faccio lo snodo in 3, in questo caso, anche qua riempio solo caselle che prima erano infinito. E lo ripeto così, poi lo faccio in 4 e ho finito. In realtà, in questo grafo semplice, al passo t uguale a 4 non succede nulla, quindi la matrice dopo t uguale a 4 è uguale a quella dopo t uguale a 3. quindi anche qua l'idea è sempre la di rilassamento ripetuto tante volte alla nausea finché basta la complessità è banale via al cubo non ci sono if qua dentro cioè tranne quello del rilassamento non ci sono come nella di distra prosegui finché trovi qualcosa finché non trovi il minimo della coda eccetera. lui lavora alla cieca prova tutte le terne possibili nell'ordine giusto e quindi, dopo che ha fatto tutto questo lavorone, ha questa matrice più la matrice parallela del, dei precessori, che qua non è rappresentata rappresentato di matrice, ma se guardate il grafo, gli archi in grassetto rappresentano il grafo dei precessori, in questa figurina qua, quindi precessori 3 e 4, precessore eh, 4 e 2 e via. In realtà non si riesce a visualizzare semplicemente come grafo perché il predecessore dipende dal vertice di partenza. Vedete che il predecessore di 3 può essere sia 4 che 2, a seconda della sorgente, so cioè che non si riesce a disegnare tutta questa informazione. Anche lì è di forma matriciale. Quindi abbiamo una matrice parallela a questa che contiene i predecessori. Avendo questo è facile, dopo aver fatto il calcolo, andiamo un po' a vedere l'argomento di Floyd come è stato implementato la F è prima della G trova tutti i cammini minimi tutti gli N quadro cammini minimo in tempo N cubo dove è il numero di vertici e poi le puoi interrogare quindi i risultati sono memorizzati e quindi lo puoi chiamare più volte allo stesso, con lo stesso costo computazionale perché ormai è già calcolato tutto quindi quando io creo un costruttore in cui gli passo semplicemente il grafo e poi lui è un metodo get shortest path e gli passo nel metodo get shortest path il vertice di partenza e il vertice di arrivo Quindi semplicemente va a consultarsi le sue due matrici e mi costruisce il, il cammino in quel momento. Se invece mi servisse l'elenco dei vertici, chi ha implementato questa classe è stato più gentile, ha già il metodo get shortest path list, come lista di vertici, non come graph path, quindi mi evita quel lavoro che facevo prima. Un cammino minimo. Poi potrei anche farmi dare tutti i cammini minimi partendo da un certo vertice oppure tutti i cammini minimi, tutti tutti tutti, tutti gli n quadro quindi in questo caso in questi due casi sono delle liste di cammini sono liste di liste no? ovviamente se mi servono tutti poi me li posso interrogare un po' per volta se no li vado a estrarre uno alla volta solamente quelli che mi servono um, se volessimo usare questo nella nostra implementazione cambierebbe molto poco provo a commentare questo semplicemente userei l'algoritmo di Floyd sempre sul mio grafo Floyd uguale new sta roba lì sul grafo e poi dovrei chiamare il metodo punto get shortest path tra la parola P1 e la parola P2 anzi me lo faccio già ritornare as list si chiamava così sì ho oh, maledetto detto Flow wash e path. E non implementa, vabbè. La documentazione è diversa dal codice. Quindi, vabbè, ma noi sappiamo già come fare. Graphs.getPathVertexList path vertex list di questo. Singolare. ok quindi semplicemente usando la classe Floyd-Wash anziché Dijkstra se tutto va bene otteniamo lo stesso risultato ci piace il proiettore quindi lo rilancio così, sempre quattro lettere, facciamola facile. Casa, orto. Qui stiamo apprezzando la differenza tra un codice che è lineare nel numero di vertici o codice che è cubico nel numero di vertici. 3000 e 3000 al cubo mh, sono due numeri sostanzialmente diversi. Quindi se devo fare poche ricerche di cammini è meglio che l'algoritmo più semplice. Se so che invece devo fare moltissime ricerche, vabbè allora sono disposto ad aspettare il tempo che FrawlWarshall eh, calcoli tutto. Ma noi siamo fortunati perché mentre lui calcola possiamo fare l'intervallo perché il momento è quello buono poi dopo vediamo qual è il cammino che riesce a calcolare